E la okay. Il 50% delle scuole del territorio salernitano partecipa ad otto un monumento. Unico esempio in Italia, l'Alfano I non poteva mancare. Qual è il monumento da voi adottato? Allora, noi adottiamo due monumenti, San Pietro a Conte e il complesso di San Pietro a Conte, sia il Congeo che la Cappella Palatina ah, e poi il complesso di Santa Sofia con il doppio momento particolare, perché il liceo Alfano Primo non è solo il liceo linguistico, ma il liceo ora musicale e scientifico, quindi una parte sarà dedicata anche ai ragazzi che si esibiranno sia a livello musicale che a livello danzante. I ragazzi che qui sono qui con me sono i ragazzi della quarta BN linguistico e quindi loro faranno le guide turistiche sia a Santa Sofia, al complesso di Santa Sofia, che al complesso di San Pietro a Cotta in un programma che è iniziato già dall'anno scorso e di attendanza scuola-lavoro la vita di ed È una bellissima esperienza che sto provando perché si conoscono nuove persone e interagiamo con diverse persone di diversi paesi e quindi parliamo anche di diverse lingue. Ecco, secondo te i salunitani conoscono abbastanza le ricchezze del territorio? No, secondo me no ed è questa una buona occasione per far conoscere loro queste, uh, queste chiese, questi monumenti importanti. Quest'anno la novità è l'ebook dove tutte le scuole hanno prodotto un testo e disegno foto sul monumento che hanno in adozione. Stiamo creando una guida di Salerno con loro, questo è stato il primo esperimento, siamo molto contenti, è andata molto bene per cui l'idea è quella di seguire nei prossimi anni anche perché l'ebook è uno strumento molto agevole, è possibile eh, utilizzarlo e arricchirlo costantemente, eh, si possono aggiungere anche all'ultimo momento testi, per cui eh, è, è molto più diciamo, semplice soprattutto per un prodotto di scuola, i ragazzi hanno sempre dei ripensamenti, fino all'ultimo cambiamo questo e abbiamo. Allora, questo ce lo consente per cui siamo. Il molto 100% delle scuole stati di quale partecipa. Quante sono i monumenti adottati? Guarda Patrizia, tutti. Anzi, noi abbiamo i doppi turni sui monumenti eh, di scuole di grado diverso che lo condividono, perché non abbiamo monumenti a sufficienza. Grazie. Francesco patrono d'Italia, patrono dell'ecologia, questa manifestazione nasce in una chiesa francescana a tutela dell'ambiente. Certo, soprattutto con il motto con Francesco rispettiamo la natura e onoriamo la natura. E questo diventa per noi francescani non soltanto un monito ma anche un messaggio da portare, perché attraverso questa manifestazione noi vogliamo soprattutto far capire ai cittadini di Salerno come dobbiamo abitare la città come dobbiamo rispettare la città, rispettare la natura e rispettarci gli uni con gli altri perché tante emergenze che ci sono intorno a noi sono emergenze soprattutto perché non ci rispettiamo Francesco di Assisi invita veramente tutti quanti noi a rispettare la natura, ad amarla chiamando tutti fratelli e sorelle ma soprattutto rispettare noi stessi e le persone che sono vicine volendo realmente fare di tutta la nostra città, di Salerno e altrove un luogo dove abitare e dove tutti possono trovare conforto e fraternità nel nome di Francesco.